E poi le detrazioni figli in busta paga con la nuova domanda per gli over 21 dopo il 31 marzo 2022. E ancora le dichiarazioni fiscali online soggetti incaricati all'invio e requisiti da rispettare. Si continua poi con il bando Easy E-Nail con l'invio della documentazione entro il 23 febbraio, appunto entro oggi, e gli elenchi definitivi il 31 marzo. E l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda l'assegno unico 2022, semplificazione o complessità la parola a lettrici e lettori con il sondaggio di informazione fiscale. In chiusura poi uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dal bonus Covid a 10.000 lavoratori sanitari in somministrazione con il pagamento in arrivo senza domanda. L'articolo è di Rosi Delia e fa il punto sul bonus Covid a 10.000 lavoratori sanitari in somministrazione. Non è necessario presentare la domanda, il pagamento arriva dalle agenzie una volta ricevuti i fondi. L'importo dell'indennità una tantum è pari a 791,76 euro. I dettagli sono nel decreto del Ministero della Salute pubblicato il 22 febbraio 2022 in gazzetta ufficiale vediamo che quindi è tutto pronto per l'erogazione del bonus covid ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità i beneficiari sono circa 10.000 e ricevono un importo pari a 791,76 euro il pagamento arriva quindi in automatico alle agenzie di somministrazione ed è un'indennità, una tantum, non è necessario presentare la domanda ma appunto viene corrisposta a una somma relativa al 2021 la misura è stata prevista dalla legge di conversione del primo decreto sostegni all'articolo 18 bis e diventa operativa dopo circa 9 mesi continuiamo con le detrazioni figli in busta paga con la nuova domanda per gli over 21 dopo il 31 marzo 2022 fa il punto Anna Maria D'Andrea sulle detrazioni in busta paga per i figli a carico la nuova domanda in caso di compimento dei 21 anni di età dopo il 31 marzo 2022 deve essere eh, effettuata ad evidenziarlo all'inps nella circolare numero 23 del 2022 per i dipendenti pubblici sarà possibile inviare la richiesta tramite il portale noi.pa a partire dal prossimo 4 marzo e eh, continuiamo poi con le dichiarazioni fiscali online soggetti incaricati all'invio e requisiti da rispettare sul tema fornisce i chiarimenti l'Agenzia delle Entrate, che spiega quali sono i requisiti per rientrare tra i soggetti incaricati all'invio telematico delle dichiarazioni fiscali. I chiarimenti sono appunto nella risposta all'interpello numero 87 del 21 febbraio 2022, l'attività principale deve essere di consulenza, in alternativa quest'ultima attività deve essere svolta abitualmente, anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo e eh, il documento di prassi dell'agenzia delle entrate è scaricabile attraverso l'apposito box continuiamo poi con il bando easy email, invio della documentazione entro il 23 febbraio elenchi definitivi il 31 marzo, l'articolo di rosi dell'IF il punto sul bando easy email sulla scadenza di oggi 23 marzo per l'invio del modulo di domanda e eh, della documentazione sono quindi le ultime ore per l'ultimo passaggio prima dell'accesso ai finanziamenti per i progetti di salute e sicurezza sul lavoro, con la proroga del termine inizialmente previsto per il 4 febbraio, anche la pubblicazione degli elenchi definitivi slitta ed è attesa per il 31 di marzo. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda l'assegno unico 2022 ed è un interrogativo, semplificazione o complessità? La parola a lettrici e lettori, si tratta del sondaggio di informazione fiscale, l'assegno unico sarà pienamente operativo dal 1 marzo 2022 ed è uno strumento universale che racchiude le misure di sostegno alla genitorialità e eh, in particolare si chiede ai lettori se la novità rappresenta un buon riordino delle agevolazioni o inserisce nel sistema un nuovo meccanismo complesso. Le risposte dovranno essere date nel box dedicato e i commenti potranno essere inviati via email alla eh, redazione il box è appunto all'interno dell'articolo. Ci spostiamo infine sulla pagina dedicata all'economia del Corriere.it che apre con gas e petrolio ai massimi da 7 anni e la guerra in Ucraina che soffia sui prezzi l'equilibrio del terrore sul gas fra Mosca e l'Europa, Italia inclusa, e poi c'è appunto l'approfondimento che eh, riguarda questo tema di Federico Fubini e il numero del giorno che è 8,2 e riguarda le sim telefoniche che sono appunto 8,2 miliardi ed hanno superato la popolazione mondiale per quanto riguarda invece il bonus alberghi il 28 febbraio il click day con il facsimile della domanda all'interno dell'articolo. E infine l'articolo di oggi che vi suggeriamo eh, si intitola Piazza affari ancora troppo piccola perché le aziende si quotano altrove, di Ferruccio De Portoli e eh, fa il punto sulla situazione europea, di in particolare italiana, con le dichiarazioni del direttore generale di Assonime,